salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porterò sul canale un video confronto eh, fra il drone diciamo più chiacchierato dell'ultimo periodo quello di cui si parla di più che è il dji avata questo cinewp eh, di casa dji che pesa circa eh, 410 grammi quindi è sotto i 500 grammi ma sopra i 250 grammi in questo video eh, farò un confronto appunto con i classici cinewp fpv ma utilizzando un cinewp 249 quindi un CineVoop che è, è, ha molte meno limitazioni nell'utilizzo rispetto appunto a un DJI Avata eh, che però ha di contro il fatto che essendo un drone eh, se vogliamo chiamiamoli così autocostruiti sono molto più impegnativi eh, per quanto riguarda appunto eh, il primo avvio e anche proprio l'utilizzo di volo per chi non ha mai pilotato un drone in FPV. Quindi partiremo con lui il DJI Avata e poi useremo lui il wingland s questo è il mio drone cv per 249 grammi eh, che a me piace un sacco che però ovviamente come vi ho detto è molto più impegnativo nell'utilizzo pratico ma ha molte meno limitazioni, perché comunque è un drone 249 grammi, però in questo confronto che sarà un confronto ovviamente eh, più o meno alla pari dal punto di vista delle riprese video, anche se eh, ovviamente con il DJI Avata eh, abbiamo dei video in 4K passante FPS. Mentre nel CineV 249 grammi Wingland S eh, dipende ovviamente dalla videocamera che ci andiamo a montare dal punto di vista della registrazione. Io monterò un Insta Go 2 quindi la risoluzione sarà 1440p che è la risoluzione massima eh, di Insta che è spettacolare comunque, ma non arriva ai 4K a 60 fps. Per avere i 4K a 60 fps eh, su questi droni autocostruiti, ovviamente dobbiamo montare eh, ovviamente eh, in questi droni poi leggeri come questo non possiamo montare delle GoPro normali, quindi dovremmo montare o delle Insta Smo 4K e eh, quindi le le insta quelle ridotte dal punto di vista del peso che io ho portato anche qua sul canale che ho anche se con lui preferisco volare con Insta Go 2 su altri droni monto la smo 4k o altrimenti si può montare anche le gopro eh, naked quelle appunto in cui viene tolto praticamente tutto e sono come le smo 4k per insta e quindi da qua già iniziamo a capire che c'è una diversità nell'utilizzo anche dal punto di vista della registrazione video ma andiamo con ordine e partiamo ad analizzare eh, appunto quello che sono i prezzi e poi analizziamo anche quanto è pratico utilizzare uno e quanto l'altro allora con lui DJ Avata eh, abbiamo ovviamente un drone che parte da 1150 euro se non sbaglio, con la versione con i visori classici come questo, fino ad arrivare alla versione con il visore, quello nuovo che costa 1430 euro circa. Eh, e cosa vuol dire, ragazzi? Che già qua partiamo da un prezzo importante. E poi in questo prezzo di partenza dobbiamo assolutamente aggiungerci lui, il controller che non è incluso nella confezione, perché nella confezione troviamo il motion. Un controller però eh, come ho sempre detto bisogna utilizzare quel controller lì per imparare a utilizzare il drone eh, nelle varie modalità e portarlo più al limite eh, e poi bisogna assolutamente acquistare un'altra batteria perché comunque anche se dura tanto per essere un cile per dura comunque poco perché, comunque, eh, se lo utilizzate in eh, manual, acro, chiamiamolo come volete, dura circa 10-11 minuti. Arrivate a 12, magari. Se volate in situazioni molto lente dove non servono prestazioni, eh, mentre se volate in norma, magari qualche minuto in più, ma una batteria è poco. Quindi ci vuole un'altra batteria che costa 120 euro. Quindi fate voi il totale, ma si sale tanto, tanto di prezzo. Mentre con lui partiamo da un drone che può costare intorno ai 250 300 euro 350 poi dipende dalla versione parliamo sempre di una versione digitale ovviamente per fare il confronto con eh, lui eh, e poi abbiamo bisogno di acquistare il visore che è, ovviamente adesso è acquistabile intorno ai 500 euro circa quindi siamo già a 750 800 euro tra eh, visore visore e drone. drone parlo di drone completo già di vtx e di ricevente perché comunque eh, facciamo un confronto eh, nell'acquistare un cdv fpv autocostruito, ma già pronto al volo chiamiamolo così anche se ovviamente c'è qualcosina in più da fare rispetto a lui dove lui è veramente pronto al volo eh, quindi siamo intorno ai 750 euro 800 Dobbiamo aggiungerci il radiocomando tipo questo, comunque si parte dai 150 euro salendo eh, per quanto riguarda appunto eh, i controller. Comunque eh, stiamo solo ai 150 euro, abbiamo già un buon controller anche perché quello di DJI che dovremmo comprare a parte, costa 150 euro. Quindi siamo a 750-800 euro più 150, siamo intorno ai 950-1000 eh, euro più o meno siamo intorno a quella cifra e poi dovremmo aggiungerci ovviamente le batterie che quelle non sono mai incluse nella confezione le batterie per un drone 250 grammi costano intorno ai 20 25 euro però qua bisogna acquistarne un po di più perché comunque una batteria come questa siamo intorno ai 4 minuti quindi 20 qualcosa euro ma ce ne vogliono almeno 3 o 4 per divertirsi molto e quindi siamo intorno ai 1100 euro con le batterie e poi a tutto questo dovremmo aggiungere una eh, videocamera di registrazione, in questo caso una Insta Go 2, eh, che può costare intorno ai 300 euro, poi dipende dal prezzo del momento, però siamo intorno ai 300 euro. Se mettiamo anche una GoPro Naked o se mettiamo anche una Insta Smo 4K, siamo comunque intorno a quelle cifre, quindi andremo intorno ai 1400 euro. Tuttavia, c'è una differenza fondamentale che non è da sottovalutare: che con lui vola chiunque cioè eh, quel drone lì ragazzi è fantastico perché in modalità normal lo pilota chiunque anche un bambino di 7-8 anni lo pilota e poi si può progredire fino a arrivare a pilotare il drone in acro quindi veramente è fantastico ma anche in normal anche se non si sfrutta fino in fondo dà delle soddisfazioni incredibili eh, e poi comunque come vi ho detto ci accompagna nel eh, evolverci nel nostro sistema di pilotaggio mentre con lui eh, anche nella modalità più assistita eh, cioè quella angle siamo comunque in una modalità molto impegnativa dal punto di vista dell'utilizzo quindi non ci si può improvvisare andando ad acquistare tutto questo eh, senza avere diciamo fatto della pratica con qualcosa di più economico perché altrimenti si rischia di spendere un sacco di soldi e poi smettere di utilizzarlo perché non riusciamo o eh, comunque ci vuole tempo ad imparare poi andiamo comunque magari a rovinare un prodotto che non costa comunque poco eh, quindi questa è una cosa che eh, nel discorso del prezzo si sì, si risparmia dal punto di vista dell'utilizzo non c'è assolutamente confronto e anche proprio nel confronto dell'utilizzo eh, pratico nel senso che qua comunque anche se compriamo il drone con già una compatibile con la radio che abbiamo e tutto abbiamo comunque la necessità di configurare i tasti della radio i comandi della radio cioè tutte cose che dobbiamo fare eh, collegando il tutto al pc tramite l'applicazione beta flat cioè tante piccole cose che comunque eh, qua ovviamente non abbiamo e siamo veramente pronti al volo questa è una cosa che non è da sottovalutare perché comunque eh, per chi non ha mai smanettato con beta all'inizio si trova sicuramente un po diciamo spice nel senso che deve capire deve imparare e quindi non è che prende il drone e vola immediatamente anche se questi droni ovviamente sono già configurati per quanto riguarda le loro caratteristiche di volo eh, le loro configurazioni di volo ma non hanno ovviamente eh, quello che è la configurazione del controller che eh, uno ci abbina in seguito anche se viene acquistato con già installato la ricevente eh, del controller che abbiamo noi già in casa però eh, tutto questo ovviamente complica molto il tutto però in tutto questo c'è un vantaggio per quanto riguarda i droni autocostruiti che la radio, la stessa InstaGo 2 eh, e gli occhiali sono comunque compatibili con tutti gli altri droni che andremo a comprare Quindi non dovremo più comprare gli occhiali Non dovremo più comprare un'altra Insta Non dovremo più comprare un'altra radio Ma potremo solo comprare un drone Con già la sua ricevente e già la sua VTX compatibile con gli occhiali E potremo volare con un altro drone completamente diverso da questo Con un drone che sia magari un 5 pollici Un drone che sia comunque un altro CineVup Ma eh, con una dimensione maggiore di pollici Cioè veramente eh, abbiamo tanta scelta O provare addirittura un altro CineVup VUP 249 grammi di un'altra marca perché comunque è bello nel mondo FPV provare tanti droni anche della stessa categoria quindi magari spenderemo eh, ancora 250 300 euro ma voleremo con tutt'altro drone quindi eh, sfrutteremo tutto quello che è la nostra attrezzatura che già abbiamo e potremo volare con un altro drone e questo è sicuramente eh, il lato diciamo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 a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un test un tutorial o novità ma adesso mettetevi comodi e gustatevi questo video confronto tra DJI Avata e drone FPV autocostruito CineV 249 grammi decolliamo!